Stefano Allasia, Presidente del Consiglio regionale. Eh, Stefano, buona giornata. Buona giornata. Eh, sono particolarmente contento della tua presenza qui perché siete stati da poco protagonisti di un, eh, di un incontro da voi, da voi promosso come consiglio regionale a, a cui da sempre eh, faccio un piccolo eh, passaggio storico, dal 2011 quando dirigevo Prima Radio ero particolarmente legato, il tema è scommetti il tuo tempo non il tuo denaro eh, se ci puoi un po' raccontare qual è il percorso anche del consiglio regionale che porta a questo incontro che immagino sia ricco di eh, iniziative che durante l'anno di sensibilizzazione ma non solo vengono svolte. Sì, si sta svolgendo grazie a voi, grazie della possibilità di eh, permettere anche al Consiglio regionale con questo format di estendere la voce del Consiglio regionale della regione Piemonte, qua presente da sempre all'interno del Salone del Libro che partecipa attivamente per la formazione e per, per anche la valorizzazione di dell'editoria, della piccola editoria piemontese, ma nello specifico cosa sta avvenendo oggi in Arena Piemonte? Come primo intervento è con la Guardia di Finanza e le scolaresche che hanno partecipato a un concorso, un concorso dell'uso consapevole del, eh, del denaro, perciò la possibilità di tutti e a parte, da parte del Consiglio regionale con la Guardia di Finanza, perciò una bollinatura d'eccellenza perché dobbiamo essere riconoscenti alle forze dell'ordine, in questo caso la Guardia di Finanza che tutela la possibilità, tutela la salvaguardia dei nostri beni e la possibilità di evitare, soprattutto nei casi di abuso, di poter veramente darci un sollievo. Come Regione Piemonte sull'uso consapevole del denaro costantemente si fanno degli atti e cerchiamo sempre di puntualizzare in qualsiasi atto legislativo di fare in modo che il denaro pubblico e il denaro dei cittadini che cambiano poco perché poi denaro pubblico sono soldi dei cittadini con le loro tasse, con le vostre tasse contribuite al benessere del Piemonte. E in questo caso ogni volta che si cerca di fare una legge c'è un sistema di controllo effettivo per l'uso consapevole del denaro perciò non solo l'insegnamento verso l'esterno, verso i piemontesi, verso la fascia più giovanile per in modo tale che già, in, da, già da giovani, già nell'età scolastica possano effettivamente imparare a utilizzare al meglio il proprio denaro che non è più solo il denaro, come dico, quello che si ha in saccoccia, in tasca, ma è quello che si usa anche alle volte con i con sistemi tecnologici, eh, qua sono venuto con la metropolitana, con, la, con il tram e la metropolitana, non ho tirato fuori il becco di un quattrino, di un euro, non più di lire, perché ho comprato il, il biglietto col telefonino, l'ho pagato con un'altra piattaforma che non dico per non fare pubblicità e così via, e, non ho assolutamente tirato fuori il portafoglio, però ho speso dei miei soldi, dei soldi che ho sul conto eh, corrente. Così costantemente si fa, bisogna fare in modo tale che i cittadini, i giovani, lo sappiano usare al meglio e non entrino in, un vizio, in una situazione virtuosa, perché la truffa c'è dietro in ogni angolo, soprattutto e stanno utilizzando molto le piattaforme. Eh, quali sono? Vado diretto sul punto... Eh, gli impegni legislativi, le leggi che il, la regione Piemonte fa o potrebbe ancora fare per evitare tutto quel mondo eh, che riguarda le scommesse, eh, che riguarda la ludopatia, eh, che riguarda l'usura che poi dopo viaggia sempre eh, a braccetto con, eh, con, queste, con queste situazioni? Appunto, non ho proprio sulla ludopatia questa legislatura come le precedenti ha lavorato molto su delle leggi su delle leggi specifiche proprio per evitare quello che si stava dicendo che stava dicendo per evitare di entrare in un sistema, in un, in un sistema virtuoso e vizioso e possa essere anche poi utilizzato da parte degli usurai di eh, intromettersi nella vita pubblica e nella vita privata dei cittadini perciò proprio i cittadini Bisogna fare in modo tale che non entrino in quel sistema, se abbiano dei problemi utilizzano i sistemi convenzionali che sono le forze dell'ordine, le istituzioni, ci sono sistemi di controllo e di possibilità per tutti non infiniti ma anche la regione Piemonte con le varie partecipate costantemente mette in capo dei soldi per dare opportunità a chi ha veramente bisogno chi entra in un sistema vizioso di poterne uscire e la legge, l'ultima legge sulla ludopatia e come dico sempre ogni legge è migliorabile la scorsa legislatura avevano fatto una buona legge sulla ludopatia, questa legislatura si è voluta migliorare perché c'è necessità perché non è solo più la macchinetta che si usa al bar o in tabaccheria, sono i sistemi informatici e purtroppo lo devo ridire che ci viziano e ci danno l'opportunità a entrare in quel sistema ludopatico, perciò abbiamo necessità di evitare che i cittadini piemontesi si entrino nel, in quel, si, quel circolo vizioso ludopatico nell'ambito sanitario purtroppo abbiamo visto un aumentare in questi ultimi decenni l'aumento di persone che eh, entrano nel circuito ludopatico perciò giocano alla cosiddetta macchinetta ma non solo sono i sistemi delle piattaforme online quelle casalinghe o quelle sul cellulare che purtroppo stanno, hanno una divulgazione noi abbiamo voluto non dico rintrodurre le macchinette nei bar non è assolutamente vero abbiamo voluto puntualizzare perché ci sono delle attività economiche e commerciali in Piemonte come tante altre che stanno lavorando onestamente perciò dare l'opportunità a tutti in un paese liberale come siamo anche il Piemonte lo è di poter collaborare e poter lavorare però dobbiamo penalizzare fortemente chi abusa di questi sistemi tecnologici e soprattutto dare supporto tecnico e soprattutto psicologico ai cittadini perciò nella legge c'è anche il supporto economico psicologico per chi abusa e chi entra in quel sistema perché purtroppo non tutti sono, non dico fortunati io sono uno che non ha mai giocato neanche una schedina come mio padre o il totocalcio o l'enalotto però purtroppo ci sono c'è gente in, in un sistema di crisi economica, i cittadini abbiamo visto non solo in Piemonte in tutto il mondo, si affidano a questi sistemi pensando di trovare il Dorado perciò noi dobbiamo far capire ai cittadini giocare sì, però giocare in modo cosciente allora Stefano, noi ti ringraziamo di questa puntualizzazione guarda, davanti alle telecamere siamo anche in un periodo non elettorale ti chiediamo una, una cortesia e una promessa, il massimo impegno perché su questo settore il Consiglio regionale ma tutti quanti eh, marcino dritti per proteggere soprattutto le fasce più deboli. Assolutamente, non è una promessa elettorale ma abbiamo fatto anche in legge perché abbiamo rafforzato e potenziato economicamente i sistemi di controllo anche tramite le forze dell'ordine in modo tale che vadano a penalizzare e a sostenere, a far chiudere quelle attività illecite e soprattutto fare in modo di rendere consapevole chi lo usa, chi mette la macchinetta e poi aumentare anche le dotazioni economiche finanziarie e sanitarie nell'ambito psicologico e nel contrasto alla ludopatia, questa è una cosa che abbiamo voluto fare in legge perché è una legge che come ripeto, ogni legge è migliorabile c'è la possibilità di migliorare ulteriormente e man mano che cambieranno i sistemi tecnologici la legge dovrà essere riformata. Grazie, Grazie, Grazie Stefano buona giornata e buon, e buon salone